Allora ciao ragazzi sono ancora di nuovo con mio padre che sta con ecco, Sono venuto del padre. a trovarti per vedere di fare qualcosa di simpatico. Simpatico? C'è ecco. cosa? E rifacciamo di Vediamo, nuovo quell'effetto esattamente mio a canne che sta facendo parlare anche in America uh, addirittura, sì, sì, siamo internazionali Esatto, perché pensano che tu, eh, addirittura io e te eh, siamo d'accordo eh, eh. No, che siamo d'accordo eh, essere... Siamo d'accordo, no, non siamo cioè d'accordo la cosa più pietosa al Perché ti sono venuto a trovare, no, perché siamo eh, eh, Ma comunque, mescolare le carte eh. allora, come le devo mescolare, innanzitutto? Normali? Normali, Ecco, va bene, eccole qua, sono tutte Stiamo un po' giocando, scherzando ragazzi. Vabbè, eccole qua, sono okay, normalissime fatto? Ecco qua, sì ancora Ancora? Sì, Ecco, quanto mescolare? Quando vuoi tu? Tanto. Ci sei? Va bene, sì, dai. Fatto? Sì, fatto. Ok, tu lo metti giù. Ecco. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. 5 di cuori. 5 di cuori? Sì, oggi sono per l'amore. Sicuro? Sì, oggi sono per l'amore. Ok. 5 di cuori. Quindi è la carta che tu hai scelto, giusto? 5 di cuori. Ora mi devi dare... Oggi un... sono innamorato. Ok, ora mi devi dare un numero di... Di questo tre... gioco. Tra 1 mm. e 52. Eh, 1 e 52. Vediamo un po' 1.50 ti dico 10, dai. 10. Eh. 10. 5 di cuori, 10. Eh, ma hai detto 1,52, 10 è un numero che sta prima del 52. Gira 9 carte. 9 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questa è la mamma di pitti. Questa è la decima carta. E questa è la decima carta. No, no, no. Fai vedere, fai non vedere. Non ci fai posso vedere. credere, ma stiamo scherzando. 5 di cuori. C'è cioè, una roba incredibile. Cioè, eh, qua siamo in mezzo a, agli UFO. Agli UFO. Datemi eh. una spiegazione. Americani e Italiani. Ciao.